presidente. Allora quest'atto che arriva in aula è, ha un valore simbolico di grande importanza perché richiede di illuminare le spiagge di Roma capitale e promuove degli sport in spiaggia dopo il tramonto in un tratto di mare molto particolare. Voi sapete che le inchieste hanno rilevato in quelle aree della nostra città molte problematiche legate alla criminalità, specialmente nella gestione delle spiagge e poi il destino, il destino a volte eh, riserva delle cose bellissime perché proprio oggi ad Ostia si stanno abbattendo in questo momento gli otto chioschi che sono situati su quelle spiagge, li stiamo abbattendo perché sono chioschi abusivi, abusivi e in alcuni casi rientrati all'interno delle inchieste che abbiamo visto per giorni e giorni all'interno dei telegiornali e comunque nelle cronache che venivano riprese dai giornali stessi. Allora io oggi propongo quest'atto a firma di alcuni consiglieri e vorrei che l'Aula prendesse atto dell'importanza e della necessità di mettere attenzione su quelle spiagge per dare un segnale un segnale che vuole valorizzarle ma vuole anche dare, dare e dire alla cittadinanza che si può vivere un territorio e che le istituzioni possono reagire fortemente alla criminalità organizzata ma anche a un sistema di gestione che per anni ha visto più prenditori che imprenditori detto questo noi vogliamo e chiediamo un impegno affinché appunto quel tratto di mare, quegli arenili vengano illuminati di sera dopo il tramonto per concedere ai cittadini di andare in spiaggia e poter giocare a beach volley, agli sport cosiddetti sport di spiaggia con strutture eh, completamente compatibili e leggere che si possono rimuovere. Perché riteniamo, come ho detto, che eh, ci sia la necessità di dare un segnale lì. Questo si può partire proprio da questo, da una corretta gestione delle spiagge del litorale, che sono le spiagge di Roma Capitale, e eh, da un'aggregazione comunque eh, importante di cittadini che finalmente eh, possono trovare un ambiente sano, controllato eh, e sicuro. Per cui, eh, con questo documento di indirizzo, l'Assemblea eh, chiede eh, un intervento che vada a individuare eh, negli otto lotti delle spiagge di Roma Capitale sul versante di Nuova Ostia delle aree comunque eh, compatibili con la realizzazione di piccoli impianti eh, sportivi eh, di carattere eh, leggero nel senso che andremo a mettere delle reti da pallavolo delle, eh, delle porte da calcetto dove, dove la sera alla chiusura eh, la chiusura comunque di determinata attività si possa eh, giocare in spiaggia. E naturalmente chiediamo che questo venga poi ripreso all'interno dell'ordinanza eh, sindacale balneare che viene di fatto emanata il primo maggio perché che, eh, vogliamo ulteriormente regolamentare eh, L'utilizzo di queste spiagge nelle ore serali. Eh, non è una novità, in tutte le spiagge del mondo, eh, d'Europa, eh, nelle grandi capitali che si affacciano sul mare, eh, si può vivere la spiaggia eh, durante le ore serali. Per cui, questo rientra in un contesto e eh, in un'idea di città, ma anche di, di lungomare, per cui anche di gestione degli avenili che questa amministrazione fortemente sta perseguendo. Che non solo. Eh, vuole ripristinare eh, l'ambito della legalità e lo stiamo facendo, l'ho detto poco fa, con l'abbattimento degli otto chioschi che erano totalmente abusivi, ma anche all'interno di quello che è la presentazione del nuovo piano di riutilizzo degli arenili che prevede un cambio epocale eh, per quello che riguarda la questione tra virgolette, urbanistica del litorale di Roma. Eh, in quel contesto noi vogliamo che si possa fare sport in spiaggia eh, e prevediamo comunque eh, una nuova gestione completamente trasparente e legale degli arenili che sono sicuro potrà portare eh, a Roma, eh, ai cittadini romani, eh, potrà beneficio. Credo che tutti quanti dovremmo, al di là del colore politico, stringerci intorno a, a un provvedimento che vuole dare un segnale forte, eh, a quel, a, quel, a quel quartiere, a quella, a quella porzione di quartiere che tanto è stata comunque o eh, devo dire anche maltrattata perché è vero che comunque la criminalità in quel settore c'è ed è approvata all'interno delle richieste ma ci sono anche tantissime sono la maggior parte cittadini, cittadini che comunque eh, sono cittadini onesti e l'amministrazione deve pensare a loro, se è vero che le forze dell'ordine e eh, la magistratura devono perseguire i criminali e ben fanno e ben hanno fatto fino adesso a farlo è anche vero che l'amministrazione L'amministrazione, in questo caso Roma Capitale, deve essere insieme ai cittadini onesti, proponendo in qualche modo servizi e offrendo nuove opportunità. Grazie.